ciao buongiorno buon martedì Ah, come sempre faccio un resoconto di quello che abbiamo raccontato questa mattina beh devo dire la verità sono quasi a testa in giù come la mia scimmia che non vedete ma adesso vi faccio vedere ecco vedete sono a testa in giù come la mia scimmia <ride> perché perché sì, è una scimmietta, guardate quella No, dicevo, questa mattina abbiamo un po' cambiato Quello che era l'appuntamento del martedì Abbiamo sempre parlato di musica Ma ho voluto estrarre, estrapolare, diciamo così Degli avvenimenti che sono successi nei primi 15 giorni eh, di gennaio Dal 1900 ad oggi, insomma, tra nascite e morti E anche pubblicazioni di album allora a proposito di pubblicazioni di album Beh, abbiamo parlato della pubblicazione dell'album dei Led Zeppelin Il primo album dei Led Zeppelin, tra l'altro, insomma la contessa Zeppelin accusò le Zeppelin di aver utilizzato il loro nome, il loro cognome questa casa eh, reale a, a loro insaputa e che eh, insomma, eh, siccome si rifaceva al disastro dello Zeppelin, eh, loro non volevano essere praticamente eh, collegati alle due cose, anche perché il, la, la copertina dell'album Led Zeppelin, il primo, ritrae proprio il, eh, lo Zeppelin che poi ebbe l'incidente nel 1935 se non ricordo male poi abbiamo parlato anche di idea Andrea che appunto muore a gennaio e ieri sera c'è tra l'altro stata anche una fiction su di lui, eh, sulla sua vita una vita particolare un po' eh, spericolata e movimentata ma insomma abbiamo detto che è sempre un grande eh, artista un grande cantautore e soprattutto un poeta perché ha lasciato eh, delle bellissime canzoni e di questo insomma sono andata di corsa eh, nel nostro archivio a prendere eh, l'album e così ho ehm, oh, oh, questo album di Fabrizio De André dove potete vedere è stra usato e eh, da questo album abbiamo passato eh, la guerra di Piero, una bellissima bellissima canzone e anche un po' qui la storia che sì, si dice lui prende ispirazione da Georges Brassan, ma in realtà lui ha preso ispirazione da suo zio che insomma è tornato dai campi di concentramento e gli ha raccontato un po' tutta la storia eh, che aveva vissuto e quindi lui eh, rimase profondamente eh, diciamo così turbato da questa storia e l'ho mise in musica così come tante, in tante altre canzoni e poi che dire, poi abbiamo eh, ricordato che anche Ivan Graziani era mancato sempre a gennaio e poi eh, che venne pubblicato anche l'album Low di David Bowie dove ci siamo ascoltati anche qui un, un brano e tra l'altro Lo fa parte della trilogia eh, berlinese eh, dei tre album che vennero realizzati proprio eh, in realtà non a Berlino perché solo Heroes venne registrato a Berlino ma che riguardano un po' la sua trilogia un altro artista se vogliamo molto particolare ed estemporaneo così come David Bowie ma un altro grande artista sicuramente eh, c'è chi diceva addirittura di cancellare il mese di gennaio con tutte le morti che ci sono state in realtà poi se stiamo a vedere insomma, gennaio, febbraio, marzo, insomma, un po' di tutto alla fine dovremmo cancellare tutto il calendario non va bene, però noi li ricordiamo molto volentieri, li ricordiamo anche nella nostra trasmissione, per cui eh, martedì prossimo, insomma, mi piacerebbe continuare un po' questo viaggio a scoprire che cosa successe, eh, insomma, all'interno della musica e tra l'altro abbiamo aperto dicendo che il primo gennaio nel 1962 i Beatles vengono anche scartati a un'audizione della Decca e si dice eh, essere stato il più grande errore della storia della musica rock che dire, questo è un po' quello che ci siamo raccontati, oltre ad esserci raccontati anche dei Guinness dei primati, essi strade strette, strade larghe, strade piccole, strade corte, insomma, un po' in giro per il mondo e anche voi, insomma, mi avete aiutato a raccontare questi Guinness, ma direi eh, di darci intanto appuntamento martedì prossimo per raccontare altre storie legate al mondo della musica, anzi, se avete delle curiosità ve, voi sulla seconda quindicina del mese di gennaio vi invito a scrivermele a imhlibuno.it, insomma così, potrò leggerne qualcuna in diretta, nel frattempo insomma potete seguirmi anche sul canale Patreon Simona Non Solo Radio, direi che tutto si sì, vado anche perché insomma la scimmietta poverino adesso inizia ad avere anche un po' male al, alla testa, il sangue va in testa è diventata tutta rossa, va bene battuta un po', pochettino sciocca, che dire vado anche a mangiarmi la mia merendina perché insomma devo mantenermi in ferma, forma e ho iniziato anche questa dieta per mantenermi in forma per cui eh, devo fare devo rispettare i miei blocchi va bene intanto ci vediamo martedì prossimo e nel frattempo vi auguro un buon martedì ma una buona settimana ciao un bacio a tutti ciao